benvenuti in questa video sono Bruno Magno oggi siamo qui eh, non siamo nel mio classico mondo ma siamo in questo mondo do dove dovremo combattere tutti questi milioni di tutti questi milioni di di ehm... questi milioni di, creep, di, di zombie quindi signore e signori Preparatevi, non sono zombie. Preparatevi e tra poco iniziamo. Quindi, signore e signori, mangiamoci. Ah, no, però siamo in creativa. Un attimo, siamo in creativa. No, scusate, Ok raga, stiamo in sopravvivenza. Vedete poi qui qua sopra. Ci mangiamo una bella melodoro che ci dà. Ma ho fatto mangiare. Che c'è automatico tutti Apriamo il cancello signore, signore, signore. Spade mano, apriamo il cancello. Come è a ti ho mattato? Come è che ti ho mattato? Adesso è 25000, il combattimento, stiamo combattendo. Anche sul il cancello. Fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, mi ha acceso studio di olio è triste poi provi pure si sì, poi dopo ricominciare cioè, il prossimo video che uscirà sarà un video cioè questo è un video a parte poi dopo continueremo la serie no gabriele e eh, scusate c'è cioè, il mio che vedo sì. qui vicino a me Bruno, tagli questa prima parte No, non la posso tagliare. Perché? Vabbè, che dovrei assistente e Per favore, posso chiudere in pace? Togliela Allora, quindi facciamo così eh, Scusate, c'ho il mio assistentino segreto vicino a me no, consiglio Ecco qua, siamo pronti Guardate che belli Pronti, spada Vai, giù è tolo, è Direi che mi dite di da... più? mi dite di più? mi dite di più? mi dite di più? di più? mi dite di più? mi dite di più? mi Che ti detto? <ride> sì, di cibo facciamo bene e non moriamo questo è un po' di risparmio questo è vero, la vera e propria battaglia fu fu fu fu fu fu fu. Fu questo è cibo prendi pure l'arco si sì, dopo lo, lo prendo ci mettiamo no allora la nostra armatura facciamo che che, che il petto lo fai però in diamante Sì, il petto e in diamante stigalli. E gli stivoli in diamanti Tutto il resto lo mettiamo dentro la cesta così, almeno una soppa roba però, Ci mettiamo tutto. le mele d'oro Altre mele d'oro E quelle speciali Prendiamo una mele d'oro speciale Ce la mangiamo Pada in diamante fu, fu, quello che del cancello di roba, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, mezzo cuore e poi tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, Poggy, Poggy Sì, sto con una mela <ride> ah, Che io Quanta roba uh, C'è il Bruno d'oro di... Il Bruno è difficile Però prenditi tutte il Io prendo tutto e lo vado a rimettere dentro la cesta Cavolo, siamo pieni di roba C'è l'inventario pieno con l'inventario pieno pure il ferro mannaggia no raga no. servirebbe una crafting no però non mi sono levato la spada oh, no uccidiamo questi due pazzoidi basta che non cadono su quella non cadono non andarci non andarci ecco armatura d'oro e c'è pure l'armatura d'oro. Sì, amato d'oro, signore e signori andiamo a riprendere tutto il nostro bottino basta che non chiudiamo ce la ci sta che contiene 53 uova quindi attenzione attenzione no sì. ci siamo caduti ci siamo caduti aia aia mi fa malissimo ah, Non si so. Man mangia, mangia, mangia. No, no, no. la non si la non si mangiamo la si muove, non si muove, non si muove, non si muove, non si muove, non si muove, non mangia muove, non mangia muove, non si muove, non si muove, questo si muove, non si muove, non si muove, non me la toro, me la toro, me la adoro. dai dai, fatemi prendere la spada fatemi prendere la spada fu, non me l'ha affatto prendere sto morendo dai, combatto con una mera, combatto con una mera combatto con una mera devo <ride> andare sulla trappatura no, se rinasci. No rinasci abbiamo perso tutto terzo beviamo un po', laviamoci, laviamoci che bello ho, ho perso tutto non mangi il no, no, no, non lo mangio l ho perso tutto vabbè, non abbiamo perso niente, ci perso tutto dentro sto burro <ride> gli risati non sono fake, non sono c'è il mio assistente seguito qua vicino a mi che ride e sponsor ufficiale Mobizen per tutte le registrazioni e quindi... Che comparirà tutto quella scrittina sotto al video qua sotto Mobizen Non è per pubblicità che io non voglio pagare Quello per... Ehm, io non voglio pagare Mobizen Per non farmi dire l'annuncio Wow cosa mi dà questo? Protezione oh, contro le esplosioni Wow che figata Sì però non ci stanno quelli per... Che trimiter... Vabbè giusto, ve non lo mettiamo solo per fare il fighetto Guardate che figata, tutto bene la testa? Giusto la testa? In diamante? No, in diamante. in diamante. Andiamo. Qua su Minecraft, testa in diamante. Ci mettiamo l'armatore. Che non ci servono 10 mele d'oro? No, 9. 9 mele doro. spadi Poi mangiamo. Mangia, mangia, mangia. Cosa? Però. però Prendi, ti lo sai che cos'altra Un'altra cosa? Prenditi pure. Okay, ayayaya, raga, ayayaya, fa, malissimo, fa malissimo. Siamo in 50, siamo in 50 raga, sono in 50 mettelo in ah. sto sì, scusate qua c'è tutta la regia. fa malissimo, malissimo. C'è qualcuno che defonto l'ho. No. Va bene, raga, siamo morti. 8 minuti e 48 secondi. Io direi che possiamo finire. Iscrivetevi al canale. Ciao!